Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Seba Clasher e oggi siamo con un mio amico speciale che l'avete già visto in molti video però adesso io mi sono buttato su Discord e appunto andremo da lui da Discord ok ragazzi aspettate un altro ok c'è anche Anto saluta Perfetto, che ci sono? Zesic, ah, okay, ci sono anch'io. Okay. Oggi è un minuto particolare dal solito. Abbiamo anche le webcam eh, sì, messe sì. professionalmente, diciamo. Mamma mia, buio. Esatto, esatto. Allora... Destino. Oggi andremo a vedere dei leaks della season 5, capitolo 2 di Fortnite. Giustamente, vero? Non è vero, sì. Anch'io anche io... Esatto, esatto, esatto. Allora... Allora, non so se tu l'avevi già sentito che in teoria nella season 5 dovevano mettere tipo dei dinosauri, una roba del genere Sì, ma pure non so sognare Sì, beh, poi si è questo Eh, male. esatto, ma a quanto pare c'è un nuovo Lix che non è più un dinosauro Ma metteranno bensì ah. i draghi che si possono cavalcare wow. Cioè, per persino aveva... Sì, eh, è un Lix però in teoria dovrebbe essere quello definitivo, adesso è superato dove ok, si è caricato. Sono... Vabbè io adesso non lo Ok. Praticamente in teoria dovrebbe essere così la copertina nuovo della season è 5. Vabbè, ma è non è vi un vi leaks è, non è un leaks che praticamente sarà della season 5. Che si potranno cavalcare i draghi a quanto pare. A quanto pare si potrebbero. Proprio. Di... No, sì, questo che era il primo leaks, che volevo lasciarlo per ultimo, però non riuscivo perché... Oh, eh, eh, esatto, eh, esatto. Poi, poi andremo a vedere la mappa nuova della Season 5. Pronto? Sì, prontissimo. Ma dai, vediamo la mappa. Adesso la apro. Andiamo sì. a per... Ok, praticamente, uh, secondo me, qui vedi dove c'è tipo le rovine di adesso? Sì. Praticamente ah. mi sa che qui si raggiunge Galactus e poi fa tutto sto buco enorme. Quella nave no, è Galactus, quello di che è quello di.. di, di... Esatto, quello, quello di adesso è che praticamente si sta riavvicinando alla mappa. Ma niente, cioè io non so che E il 25 dicembre appunto di quest'anno, per Natale la mappa sarà tutta innevata, appunto per l'evento di Natale. E ci sarà anche un piccone con la prima sfida che te lo regalano gratis. È un Lex che hanno messo qui, in teoria dovrebbe essere quello definitivo. Alla grande andiamo allora. Ah, eh? tanti sì, aggiornamenti! Sì. Oh. Tanti bellissimi aggiornamenti, però cioè, adesso sinceramente. Oh, sì. Allora, io ho anche sia il trailer che il pass battaglia della serie. Ah, vediamo prima, vediamo, vediamo. Però se tu vuoi dire qualcosa intanto, perché siamo appena tre minuti puoi dirlo pure Beh, diciamo che stagionamento è stupendo perché ha già sono gli elicotteri le macchie che si possono andare cioè eh, esatto gioco. esatto Poi ci vuoi questi così qua vuole, no? i eh. draghi che secondo è presente tipo nella season 2 capitolo 2 che hanno messo gli squali che si potevano sovraccare sì. con la canna da pesca. Sì, lo so secondo no, me si sì, vabbè però secondo me adesso tipo sostituiscono squali con i draghi. Per eh, essere... Sì, perché qui ci sono più gli squali, non con eh, Esatto, esatto. Right. Mm. Vabbè, passiamo... Ma che cosa? Volete vedere prima? Dai, passiamo al... al trailer. Vai, passiamo al trailer, ma è più bello. Vabbè, vabbè. Vabbè, intanto, da come... sì. scatto, non Ah vabbè, mi si bug... E' Perché ti chiensi a perdere? Sì sì, credo che giusto, sì. Tanto okay. Questo qua in teoria dovrebbe essere il trailer ufficiale A quanto pare Perché è uscito? Ah, ok C'è in... un trailer che è quello con le noci Dico co Cioè con le noci Poi adesso quando si sa bene Poi in teoria questo qua dovrebbe essere il trailer quello ufficiale Ok mi mm -hmm. distrarrò un po' di cose Però che intanto non mi danno il copyright. Aspetta, tolgo il volume qua. Eh, speriamo, speriamo. Ma che? Volume. Perché è il copyright? Ma perché? Perché è un po' A caso. Esatto, sì, sì. Ma comunque sembra un po' la mappa. Cioè, forse qualcosa è cambiato da questo. A quanto pare? Sì, infatti un po' di strutture sono cambiate, mi sa. So. Sì, sì Va bene, lì aspetta ma questo ma questo quest... eh, è tipo è, il... è la fase della città che c'è adesso Vabbè, è... La... Ah. è vero e vero? anche visto? sarebbe la sorta si chiama, me si si si si si si si si si si si si si si si mappa si si si si si si io ho mai visto, cioè io non cioè, ho mai visto la stessa cosa che sta No, aspetta. aspetta no no. Oh, vuoi dire che distruggono foresta fegnante, no? Ma no. No, un pezzo, no! Eh sì, è perché a quanto, a quanto pare Galactus dovrebbe distruggere proprio tutta la mappa e farne una nuova. Cattivo! Cioè praticamente allora. ci tolgono tutta la mappa, quella, quella di adesso. Eh, meno ma mai un ragionamento di uh, no, no, no, nuova season esatto aggiunto come è successo nel capitolo capitolo 2 stagione 1 che nella season 10 hanno tolto la mappa vecchia te ricordi cos'è che c'era c'era pinnacoli te lo ricordi mamma mia Pinnacoli la season 10 anche non ho capito mamma mia tanto che cioè. ma è una cosa. vabbè in adesso si chiama mai. esatto. Anche vabbè, comunque. pacco giochi cazzo. No, sì, oh. eh, esatto, laboratorio della battaglia. però. Eh, anche per quello. Eh. Eh. Eh, esatto, che cosa ne pensi di, que di questo trailer? Eh penso. Allora, penso che è bello, ci sta un ragionamento bellissimo. Perché ci sono tanti poi cose bellissime. Cioè, poi Gatus è cattivo. Eh, esatto, è quello il punto. che Però non saprei, cioè, proprio descriverlo. Cioè, nel senso. Poi, boh. Eh, lo so. Mm, che non so, sempre qui eh, complicato. Eh, eh. In, infatti, sarà tutto un po' complicato. Fortnite ti vuole mettere sulle strette. Eeeh, infatti. Eh, so. eh chissà, chissà, chissà, chi sono io. Forse è un tizio eh. che ho fatto Io video. Tanto tempo fa. Roblox come city. Questa la voce è cambiata, cioè poi il microfono è cambiato si sì, esatto so, eh. anche se è battuto tanto di esatto, sì. intanto mi è arrivato un nuovo sì. lix scusate vediamo uh, vediamo vediamo sotto, sotto il microfono intanto c'è il mio, vabbè non posso andare censuriamo col bit. che poi dice diciamo, ne... Sì, sì, cane si si Ciao, ciao. Ah, beh, Possiamo ciali. parlare anche un attimo della PlayStation 5, perché a quanto pare uscirà l'11 novembre. Eh, guarda. Ah, sul... È Aspetta, un aspetta. E quelli che fortunati compreranno la PlayStation 5, sa... chi ha i soldi Pepe, sicuro io, sicuro per... Io, io. <ride> per per io sicuramente per permettersi la PlayStation 5 solo quelli eh, gli utenti della PlayStation 5 appunto, avranno una skin fatta a posto solo per il gioco da Play 5 per tutti eh, so gli altri piattaforme non c'è certo so. la fascia ce l'ho so. no non credo non penso uh, forse forse mi prendo la xbox eh, serie s quella qua wow, mi la sta... o oh, la x adesso e... comunque questa qua è la skin fatta apposta per cui è un X che potrebbe uscire seriamente questo oh, vabbè cosa accadiamo è uscito un lix nero yeah, in esplosivo possiamo la... anche concludere queste cose questo No aspetta eh, no, no aspetta aspetta C'è ancora c'è ancora un link fatto il vediamo, eh, vediamo, eh, vediamo vediamo allora eh. vediamo vediamo. Sì, so. Adesso aspetta C'è anche pure iniziamo col boss ok intanto qui abbiamo un elfo che sembra tipo una skin che era già uscita nelle vecchie season hai presente? si è roba che qui sarà chiamato Santa Claus va bene sarà una skin leggendaria Ovviamente questo qui è un concerto poi vedremo se è vero. Eh, infatti, non lo so. Eh, poi vabbè, c'è questa copertura prisma, che non, non sembra proprio così alla fine. Ma uno che ha la rifugio. Aspettami, aspetta eh, no. ricordate, il rifugio, rifugio. Il rifugio vabbè, capitolo 2 stagione 1 per Natale. Che ti davano tutte sì, le cose che. Ah è ragazzito ragazzi, sì, sì, sì, eh, sì. Esatto, esatto, sì. sì. mio. Però non è così carino il figlio, sì. Quindi infatti non lo sciocchiamo eh, Poi, vabbè, qui c'è. Uh, più avanti c'è una tra spinché, secondo me vale la pena shoppare. Il passo appunto si sarà veramente così eh ecco qui questa pokimane secondo me è il pass fatto apposta per shoppare penso che troppo ma no, è, no, è, sì, sì, è una youtuber no okay. okay. sì, sì. oh, eh si si è una youtuber pokimane vabbè cos'è che abbiamo? vabbè abbiamo altre skin sarà tipo un, tutto un pass di abbiamo... skin leggendarie il eh, ballo macarena. Trovo bene. Macarena, macarena. Yeah. Eh, i box, Questa no, è il box No, Epica, Epica, picca piccolo. Eh no, è è il è il ballo, è il ballo. È raro, si sì, è buono. Eh si, sì, alza un po' così, li sentiamo. vogliamo avanti c'è una musichetta di natale però va bene altri rebox qui c'è un altro trailer questo concept eh, sta, bellissimo, sta bellissimo anche secondo me secondo me è appunto apposta la so fine lo cioè, non... cosa? va no? bene dai, sta bello che Sto cosa? Bello. il, pa il passo fa un po' schifo dici si sì, fa, però non si sa se c'è cioè... Questo qui è un concept, cioè sinceramente non si sa se. Infatti, quindi non è vero. Eh esatto, sì. sono, sono dei Higgs. Forti vabbè, comunque, allora, ragazzi, bello. se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel pollice in su. Seguitemi sul mio canale. Ovviamente link in descrizione di Instagram, anche di Antonio, TikTok. Ovviamente sempre per seguirle. È esatto, esatto. Eh. E ovviamente se eh, l'avete già bello. fatto, lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi e attivate la campanellina. E bella, raga, ciao a tutti! Like I walk I'm talking to your bitch, did like I'm a toddler Walk with your clock, I'm gonna fuck her up I'm a dog, boy out with his hair, place. I feel what I wanna or I like a toddler Call it the drivers, I need you funny, spot me I try to commit the devil to a lobster I get to shoot and shit like I'm a blocker I can make a real bitch, let me throw me.